Questa è una delle collane curate dal coordinamento delle teologhe italiane, che è un'associazione nata nel 2003 mh, grazie all'intuizione di Marinella Perroni, biblista, che ne è stata anche la prima presidente. Il coordinamento è nato per dare visibilità e sostegno reciproco alle teologhe e alle studiose di genere, afferenti comunque all'area diciamo, cristiana in particolare, eh, che già operavano nelle facoltà, che già studiavano e che già diciamo, erano impegnate anche nella divulgazione. E devo dire che all'inizio eravamo guardate con un po' di, di risa dai nostri colleghi uomini che dicevano cosa serve un'altra un associazione teologica, ce ne sono tante perché è solo di donne, eccetera, eccetera. E devo dire che il fatto di aver cominciato questa collana ci ha permesso di, pian piano sfatare questo atteggiamento di, di scalfirlo perché adesso a distanza di più di dieci anni, con 23 volumi pubblicati, non solo veniamo chiamate e rispettate dai nostri colleghi uomini ma soprattutto veniamo anche citate. Allora questa collana ha proprio questo specifico di essere una collana di volumi seri ma non eh, accademici e quindi di avere un pubblico potenzialmente vasto. Eh, sono libri che parlano a tutti, e appunto, ehm, a vari livelli e che aprono moltissime porte. Non sono libri per un pubblico di addetti ai lavori. C'è anche ehm, al centro di queste pubblicazioni un interesse molto particolare per l'ecumenismo e quindi il dialogo tra le fedi, la presentazione di società, di culture diverse, di appartenenze diverse, di identità. E proprio perché eh, il coordinamento si pone in modo trasversale, perché ha al suo interno eh, teologhi di diverse discipline e studiosi di diverse discipline, eh, anche questa collana ha uno spettro di temi molto vasto che va dal recupero della memoria di storie, presenze e mh, esperienze delle donne che erano rimaste nell'ombra a studi che guardano avanti, che guardano all'attualità, per esempio gli studi di genere ehm, e a studi che mostrano come il contributo delle donne e delle dell'eteologo in specifico alla eh, pensiero della Chiesa sia qualcosa che fa riformulare l'insieme in un modo che va a vantaggio sia degli uomini che delle donne per una Chiesa inclusiva. E che ci raccontano queste esistenze di donne che eh, vivono la loro vita in ambienti differenti ma che eh, hanno un legame tra loro perché moltissime di loro hanno come obiettivo la, la dignità di sé, la ricerca, lo studio, il desiderio di avere eh, il proprio ruolo riconosciuto all'interno della società. Collaboriamo con la casa editrice Fatà di Cantalupa vicino a Torino. Abbiamo un sostegno economico da parte della tavola valdese che ci aiuta e devo dire che le nostre socie sono delle brave lettrici, quindi ah. ci aiutano a diffondere e a pubblicizzare tutti questi volumi.